Bentrovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Iniziamo una nuova serie di video tutorial dedicata ai software utili per chi lavora con immagini e suoni e in generale per chiunque lavori con materiale multimediale. Oggi parleremo di Media Info, un software gratuito, quindi non dovete pagare nulla per utilizzarlo che è utile perché ci permette di avere molte informazioni ehm, curiose e soprattutto indispensabili sui file multimediali con cui stiamo lavorando. Per esempio, se avete un clip video e volete sapere la risoluzione, il bitrate, il frame rate, il codec utilizzato per encodare eh, il file stesso, la dimensione del file, la data di creazione, la profondità eh, in bit, lo spazio, Spazio, colore, eccetera, eccetera. Ecco, questo software gratuito ci dà eh, tutte queste informazioni. Per scaricare eh, Media Info basta andare su questo sito internet, non vi preoccupate di copiarlo, metto il link nella descrizione. Ripeto e ribadisco: è gratuito, quindi non dovete pagare nulla. Cliccate su scaricalo. Scegliete chiaramente il vostro sistema operativo di riferimento, probabilmente Windows, probabilmente Mac, se utilizzate un sistema appunto Mac, c'è anche credo per, per Linux, se, se utilizzate un sistema eh, operativo di questa tipologia, lo, lo scaricate, lo installate in maniera molto semplice e veloce e, e lo lanciate. MediaInfo è un software molto minimale, okay? non è un software complicato da utilizzare. Molto semplice a dire la verità, eh, e come dicevo prima, ci permette di estrapolare informazioni da un file multimediale. Per esempio, io qui ho una clip video. Nello specifico, il teaser di Anomalie l'Italia Occulta. Se non sapete cos'è Anomalie l'Italia Occulta, wwwanomalie litalia e avrete tutte le informazioni su questa serie eh, dedicata al ghost hunting. Dicevo, vogliamo avere un po' di informazioni su questo file. Prendo questo file, clicco con il tasto sinistro del mouse e lo trascino dentro a media info. Bene, apparentemente non ho molte informazioni, perlomeno non grandissime informazioni. Apparentemente, perché ho, eh, ho chiaramente la data di codifica, eh, scopro che ha una traccia video, ha una traccia audio, eh, e poche altre informazioni. Quindi voi direte: vabbè, ho capito, non è che poi media info sia così no? indispensabile. E invece no. No, perché se cliccate sul bottoncino visualizza, potete scegliere ecco, una modalità di visualizzazione dei dati diversa da quella semplice, appunto. Per esempio, clicchiamo su HTML, ok? Vedete che già le informazioni sono molte, molte di più. Intanto abbiamo un riassunto delle caratteristiche principali di questo file multimediale, quindi abbiamo... Il nome completo quindi la path in cui è stato salvato il file il formato il profilo del formato eh, abbiamo anche la durata ovviamente eh, il bitrate generale di tutto il file quindi sia audio sia video che si aggira intorno ai 31.1 megabit eh, al secondo abbiamo anche la data di codifica e direi nulla più. Se scendete però iniziamo ad avere molte informazioni in più sul video, per esempio scopriamo il codec, un advanced video codec, abbiamo, per chi ne capisce qualcosa ed è più smanettone, il profilo del formato, l'impostazione del formato, ehm, eh, l'id del codec eccetera eccetera, ma per chi magari vuole avere informazioni un po' più concrete possiamo scoprire per esempio il bitrate con cui è stato codificato questo video circa 30.9 megabit al secondo informazione importantissima la risoluzione, quindi la larghezza e l'altezza del fotogramma 1920x1080 l'aspect la la, la, la, ratio, quindi il rapporto 16 noni. scopriamo che il frame rate è costante a 25 fotogrammi al secondo scopriamo che lo spazio colore è, eh, diciamo... Uh, un, o meglio la profondità dei bit è uh, 8 bit quindi con uno spazio colore che uh, lavora in 4.2.0 scopriamo chiaramente che questo è un video progressivo uh, la lingua inglese ma questo chiaramente non, non fa per forza fede okay? questo dipende dai metadati utilizzati per codificare questo, questo file multimediale la data di codifica ovviamente e altre informazioni utili lo ripeto per chi è particolarmente curioso o ha particolari esigenze di andare nel dettaglio questo per quanto riguarda il video ma se scendiamo sotto abbiamo anche altre informazioni che riguardano invece eh, la traccia audio per esempio scopriamo che questa traccia audio è una traccia audio intanto c'è una sola traccia audio perché se ne avessimo avuto più di una avremmo avuto chiaramente altre informazioni con eh, altre tracce audio questa traccia audio che compone questo video ha due canali, quindi molto probabilmente, anzi sicuramente, è un audio stereo. Infatti vedete che eh, il layout dei canali audio sono left and right, sinistra e destra. Scopriamo che la frequenza di campionamento è 48 ehm, kHz, eh, la velocità, questo è importante, il bitrate di codifica del file audio è a 192 kbit al secondo, ed è variabile, quindi diciamo che questo, questo video ha un audio compresso in maniera variabile tra 192 kb e 287 kb. Quanto ho detto fin qui, abbiamo visto, è valido per un video, ma se io per esempio avessi un file audio, il ragionamento è lo stesso. trascino il file audio dentro a MediaInfo e scelgo una modalità di visualizzazione, per esempio ancora, eh, questa volta andiamo per esempio in... Eh, eh, testo ecco un po più scomodo per esempio il testo rispetto all'html ecco perché io prima avevo scelto html però anche qui scopro che questo file audio eh, ha eh, per esempio eh, due canali quindi anche questo è un file stereo scopro anche il codec che è stato utilizzato per codificare questo questo file audio e ovviamente non troverò alcune informazioni relative alla traccia video perché essendo un mp3 è un file che ha soltanto informazioni audio. In generale MediaInfo mi permette di estrapolare tutte le informazioni disponibili in un file multimediale. Posso anche esportare queste informazioni per esempio se ho la necessità di condividere questi dati con qualcuno e ho molti formati tra cui scegliere posso esportare questo, queste informazioni come testo, come HTML, come XML, come JSON, eccetera eccetera. È un software molto semplice e intuitivo, soprattutto è gratuito, indispensabile per chiunque lavori nel meraviglioso mondo dell'audiovisivo, quindi utilizzatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Per il momento ci fermiamo, condividete questa clip con i vostri amici, iscrivetevi a questo canale di YouTube, cercatemi su Facebook e anche su Instagram e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!